Calderoni. Calderoni. Fatti in quarantena. Calderoni. Vado in quarantena. Da Calderoni. Comunque tutta sta roba di sta pandemia mi ricorda un po' tutti quegli di Cyberpunk alla Blade Runner, ma forse più simile a Rank Xerox, dove ormai si vive sopra i palazzi è stato detto in una nota vocale condivisa da tutti su whatsapp nel 2020 da tale virologa Renata Falli in cui si spiega che il virus rimane a 3 metri d'altezza anche se a questa nave avevamo mai vista in faccia noi gli avevamo creduto tutti e quindi siamo rifugiati pieni di sopra non è cambiato molto alla fine eh la puzza di strada continua sempre a non piacerci ma non è che sia scomparsa, è solo cambiata, diversa, c'ha tutta un'altra fragranza i corridoi dei palazzi nelle terrazze sono diventate nuove strade in quei quartieri dove i palazzi distano i chilometri hanno costruito mega viadotti e vanno da un edificio all'altro questo è come si presenta oggi a Bufalotta. Ormai ai parchi in c'è soppia A Raggi ha finalmente trovato un'occasione per far sta cazzo di funivia e hanno aumentato le reti stradali sopraelevate. Cazzo, mona casa la Fantozzi che si affaccia tangenziale costa oro. L'autobus al volo è diventata quotidianità. Fantozzi è sempre stato avanti. Certo non c'è da stupirsi che il servizio ATAC negli anni sia peggiorato. Anche se adesso hanno inventato sta specie di megatreni su ruote senza conducenti che vanno via fibra. Però come operatore usano wind, quindi non mi fido troppo e preferisco girare a piedi. La storia di oggi è proprio la mia, quella di un umile ragazzo del tufello che va a trovare amichetto suo pisellone a trastevere. Prima però passo da Ionio, vado a piada la roba. Oh, sono Renato, fammi entrare, mi serve una mano. Bella, come stai? Che si dice? Oggi mi devo fare una bella traversata, carcolato. arriva fino al centro e cazzo non ci voglio arrivare impreparato. Fammi vedere un po' che c'hai. Con cosa mi delizi quest'oggi? Ah, bene, bene. Guarda che hai tirato fuori, oh. Questo a quanto me li metti? Ma Renati, me lo chiedi ogni cazzo di morta, quella piattella so dei maiali e te le faccio 8, quella ovulo so dei vitali e te le faccio a 12, poi chiaramente dipende da quanto me pigli. Ok, allora signora Giovanna, mi faccia un po' quelle dei maiali, sa? De sti tempi tocca risparmiare. Va eh bene Renati, che faccio? Te metto tutto vuoto? Magari giova che devo passare da termini. Dopo l'esodo è quasi impossibile trovare da carne, la terra non viene più presa in considerazione, è più facile cottivare i broccoletti in balcone che allevarci i maiali. Passo sul ponte, sopra il ponte di via dei Valli, me faccio via Le Libia, piazza Bologna ed Esquilino. Porco due qua, la situazione è grave. Cioè, è strana più che grave. Tutti i cinesi sono rimasti sotto le strade, a quanto pare si trovano bene, non si fanno vedere. Mentre l'etnia che ha preso il sopravvento è quella indiana. Sta tutto in mano agli are Krishna. Se volete mangiare qualcosa di autentico, venite qui, gli indiani sono forti che la roba vegetariana. Per le vie del centro è tornato tutto come prima, con l'abbattimento del turismo queste strade sono tornate in mano ai romani Nei vi intorno a Piazza Venezia sono anche donate quelle tradizioni folkloristiche fuse con i moderni flash mob delle 18 Finalmente riesco a beccarmi con l'amico pisellone mio a Trastevere, sopra San Callisto Mi fa un po' strano vedere sta piazza così vuota, e tanto che non venivo Oh comunque la signora Giovanna è meglio proprio, chissà dove arriva sta carne Da Giustiniana mi ha detto, ma non voglio neanche approfondire Ah sì? Calcola sto cercando i batti pezzi e sto in video chat Sta a fare la stessa vita di mio padre, solo che sta un po' più in alto Ma da sta storia io non ho imparato niente pisello L'unica cosa è che mi sono fatto un sacco di domande sulla vita prossima Su quella che c'era prima e su quella che ci sarà dopo Tipo? Spare in una? Mo, non per metterti ansia Ma un quesito terra terra io mo lo so fatto Il motorino tuo, che è parcheggiato in strada prima di tutto questo Hai controllato se ci sta ancora?